Tanto, tutto quello che era da dire è stato, è stato detto. Ripetiamo, secondo me non, non c'è una reale cor, eh, correlazione eh, tra eh, la riapertura dei varchi e eh, il, il commercio, eh, per cui bisognerà ovviamente mh, ci lavoreremo eh, alla Cremente per fare in modo che il centro storico possa eh, trovare. Un, un aiuto eh, economico, ma ehm, eh, quelle, le valutazioni che ha fatto il consigliere Pelonzi non, non ci risultano che ci sia questo quest ulteriore cambiamento rispetto al, uh, al passato. Per cui eh, ribadiamo che è un no, però è un no, uh, ma uh, per noi il tema del centro storico è un tema molto importante, per cui lavoreremo alacremente per cercare di dare delle soluzioni a, questo, a questa problematica. Grazie.